Bene, se siete arrivati fino al terzo video vuol dire due cose uno non avete un cazzo da fare due siete veramente dei nostri fan e per questo vi ringraziamo il nostro ringraziamento speciale sarà la classifica delle 5 auto più brutte di tutta la storia che però allo stesso tempo arano l'asfalto al primo posto il primo posto di bruttezza c'è la renault safran biturbo con ben 262 cavalli al secondo posto sembra il nome di un gelato, in realtà è un'auto, è un'auto anche molto brutta, sto parlando della Cadillac Eldorado, V8 300 cavalli, motore da 4,6 litri, è veramente un cesso. Al terzo posto solo gli svedesi, Volvo S80, 2.016 cilindrata, 272 cavalli, brutta come la morte. Al quarto posto la Jaguar Sovereign, V8. 4000 di cilindrata, 280 cavalli, se la vedi da davanti sembra una rana che è stata schiacciata da un tir Al quinto ed ultimo posto non è poi così brutta però ha veramente un nome di merda Si chiama Toyota Caldina, tu mi vuoi... Cioè, che vuol dire Toyota Caldina? Cioè non è proprio un nome talmente brutto il nome Una tazza di tè no? Una tazza di tè Motore 3S GT e 260 cavalli e ci andiamo a prendere una caldina o un caffè? Senti, ma guarda, io mi fa la doccia, ma accendi la caldina? <ride> Viene prima l'uovo o la caldina? Ah, questa è bella, bravo. Oh, senti, puoi abbassare la condizione a far caldina? Viene un'amica mia dalla Russia, caldina. Ah, puoi accendere un po', puoi alzare un po' l'aria condizionata, sento un po' caldina. <ride> e tuo nonno tiene tutti quanti i vini in caldina? ragazzi questo è veramente l'effetto della quarantena Sono, mi scuso in anticipo con tutti gli utenti di officina del pilota anche con lo stesso Luca Spadano perché questo contenuto è stata una mia idea solo ed esclusivamente mia quindi tutto il merito o oh, il demerito e sicuramente sarà il demerito per questo vi prometto non succederà mai più eh, ma l'effetto della quarantena ci ha veramente stravolto la vita io Dai. non ce la faccio più grazie Piuttosto Luca Spadano mi aveva promesso caldina. di fare un tour dentro la Caldina, la, <ride> no, no, no. la, Cayman, la Cayman S. <ride> sì, che non sì, mi sì, ha fatto sì, sì. fare. Conte, non vuole. Vergognati. Eh, conte, conte, conte che non vuole. Vergognati e, e noi, come al solito, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio se sei nuovo in questo canale considera l'ipotesi di iscriverti se invece eh, sei già dei nostri è bello rivederti e soprattutto vederti ridere stai ridendo bravo de chi è sta caldina No, immagini la scena al ristorante eh, scusate c'è una caldina da spostare <ride> mi passi una birra caldina vuoi <ride> uh, un po d'acqua la volete prendere l'ambiente o caldina uh questa è Beh, penso sia la cosa più trash questi sono quelli che hai buttato partire. prima per terra no no no, no. <ride> Alla salute ragazzi caldina ah, ah, che caldina, caldina. ciao, ciao.